Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati da Marco Fabriani eccoci in diretta anche oggi un buongiorno, oggi è una giornata un po' uggiosa un po' solare, va bene ragazzi il tempo è quello che è saluto subito l'assessora al Comune di Roma Roma Capitale, assessora a Roma Semplice Flavia Marzano assessora buongiorno e bentrovata buongiorno a voi, grazie allora c'è una sorta di rivoluzione all'interno del, del sistema digitale di Roma Capitale l'agenda digitale di Roma Capitale adesso ce lo spiegherà bene la nostra assessora perché? perché ci sono dei servizi importanti per i cittadini, oggi ci si, può, si può utilizzare questa agenda digitale, ma questa sorta di Roma semplice con servizi digitali eh, direttamente dal proprio vicino, non bisogna fare più file, code, eh, prendersi i permessi sul posto di lavoro e questa è una cosa importantissima e bellissima, è vero Assessora? È vero e lo sarà sempre di più ovviamente, nel senso che abbiamo appena iniziato, però siamo partiti. Siamo partiti con appunto l'agenda digitale, come diceva lei, giustamente, che sono più delle linee di indirizzo in cui vogliamo mettere nero su bianco che cosa faremo, entro quando lo faremo, in maniera che i cittadini ci possano anche controllare. Quello l'hai fatto, hai detto che lo facevi entro giugno, come mai non l'hai fatto ancora, quando lo farai? e Quindi i tempi e gli indicatori in cui ci possono misurare, proprio perché la trasparenza è una delle parole che ci piace di più, quindi l'Agenda Digitale ha questi obiettivi, la trasparenza dell'amministrazione, permettere a tutti di poter accedere almeno alle informazioni ovviamente, grazie ai siti, alle tecnologie, ma anche partecipare perché devono poter dire la loro e gli metteremo a disposizione degli strumenti per poter dire la loro, commentare, aggiungere, reclamare, suggerire, perché no, e i servizi, i servizi pubblici digitali, come per esempio il sistema pubblico di identità digitale che è uno strumento per poter accedere in maniera unica e semplice non solo ai servizi di Roma Capitale, ma anche ai servizi di tutta la pubblica amministrazione italiana. Che bello, che bello. Roma città aperta dal punto di vista proprio eh, dell'agenda digitale, no? sì, potremmo dire. Una città aperta, perché lì ci si può veramente trovare di tutto, dai servizi ai cittadini alle curiosità, a sì. quello che fa l'amministrazione, esatto, giusto? Esatto. i lavori, i tempi, eh, le aperture. Non solo, ma esempi banali, uno iscrive il figlio a scuola, lo può fare online e si fa prima. Eh certo, si fa prima, è si fa meglio. Eh, può vedere la propria situazione questo non se. esclude il fatto che se una persona vuole può andare fisicamente, giusto? sì e no, ah, ecco, eh, sì e no. ma ecco. ci arriveremo dopo, ci arriveremo dopo. <ride> sì. quindi è importante dunque. chi vuole iscrivere il proprio figlio a scuola può accedere lo fa online, ne online. ottiene una serie di servizi abbiamo quasi 60, più di 60 servizi che sono online per esempio il bonus scuola che il 18enne ha diritto di prendere sono 500 euro lo può fare solo online solo su speed quindi importante che uno noi si, deve messo... si deve registrare ecco, si deve portale. registrare si deve registrare deve andare sul portale delle, del comune immagino del comune, no sul portale del comune lì si deve registrare e poi esatto. automaticamente può accedere a tutti questi, questi servizi esatto. e lì esatto. sono elencati tutti adesso noi non possiamo elencare tutti i servizi perché altrimenti no, no sono so, eh, sono quasi 70 sono quindi, quasi 70, tanti, quindi automaticamente lì una volta che si è registrati si può vedere tutto quello che offre, diciamo, questa agenda digitale del Comune di Roma. Nel digi Nell'agenda digitale ci sono anche, per esempio, i 15, le, i, tutti i 15 municipi hanno la possibilità di fare la carta di identità elettronica, che è un altro strumento che ci permetterà di fare le cose più velocemente grazie alle tecnologie. Piccoli passi ovviamente, non abbiamo ancora fatto la rivoluzione, Beh, però ci vuole il, ci tempo. Vuole il tempo e, e anche... E anche la parte di educazione, su cui anche su questa stiamo lavorando, perché le competenze digitali non ce l'hanno tutti i cittadini, quindi dobbiamo lavorare anche su certo, quello. Certo, questo è importante, certo, va detto, mia mamma per esempio non ha, come dire, facilità no, col, con internet. Esattamente, e ma anche, abbiamo cercare... pensato anche a loro, ah, mh, ecco. non solo alle mamme, perché purtroppo ci sono anche i giovani che non tutti sanno andare in internet come dovrebbero. E In quei casi come si può fare? C'è una fatto... formazione? Sì. Sì, eh? tutte e due cose abbiamo eh. fatto. I punti Roma facile li abbiamo chiamati. Ne abbiamo per ora inaugurati solo due e, e a partire da domani ne augureremo degli altri. E, il, nel prossimo mese ce ne saranno altri cinque. E vorremmo aprirli in tutti i municipi, in tutte le biblioteche, in modo da poter far sì che io, che voglio iscrivere mio figlio a scuola, ma non sono capace di farlo con le tecnologie, vado lì e trovo qualcuno che mi aiuta a farlo. Quindi. La prima volta mi aiuterà a farlo, la seconda anche dalla terza in poi probabilmente lo saprò fare. Poi facciamo anche seminari gratuiti, anche questo, nelle biblioteche, nei municipi, proprio per aiutare le persone che hanno più difficoltà con le tecnologie a far sì che capiscano a cosa servono e imparino a utilizzarle quindi diciamo che adesso intanto si inizia, no, domani ci sarà questa inaugurazione proprio sì. nella sede del terzo municipio sì, eh, di Roma poi con ah, il centro anziani Con centro anziani, e poi a seguire invece ci saranno cioè, l'ottavo, l'undicesimo il tredicesimo, il sesto, ovvero Portuense Cornelli, Aurelio, Torbella Monaca Garbatella, San Paolo Esattamente, no? e i quindi... primi due li abbiamo fatti a Marconi e a Vaccheria. Nardi ah, eh, per, invece domani, domani nel... Terzo municipio. Eh, terzo municipio, se non sbaglio, è Monte Sacro? Aiutatemi eh? sì, esatto. eh, sono andato a esatto. braccio quindi esatto. Monte Quindi qui ecco c'è questa, questa sorta di, di, di formazione no? che è importante. Sì. Eh, punti Roma facile non è solo formazione, è, è proprio formazione. che appunto, il ragazzo che dicevamo prima che deve eh, avere il suo buono scuola e non è capace a farlo. Trova eh, qualcuno che ah, ecco, Io per esempio domani esatto. vengo lì, devo prendere il buono scuola, non so, e trovo lì un tutor qualcuno, che mi dà una Esattamente, mano. Dice un ok. Tutor. Così, eh, è carina questa cosa, è carina. Sì, è è l'unico modo che abbiamo perché. E se domani si presenta a mezza mm, cioè tutto il quartiere per... di Montesacro, <ride> ce, la ce la fate a prenotarlo, ah, ecco, prenotarlo ecco. il servizio. C'è però... sempre il numero 060606 sì, certo, è ancora, che è quello, quello certo. da tutte le, le notizie, vero? Certo, lì, sì, sì, sì, ecco. questo c'è ancora. Io dico: certo. chiamate quel numero a volte è occupato oppure rispondono, ma c'è sempre qualcuno rispondono: prima o poi rispondono. Comunque non è che se chiamate quel numero spendete, chissà quanto è eh? 060606 lì vi danno tutte le informazioni è importante quindi domani se volete andare nel municipio eh, abbiamo anche la via dove domani si farà no? mm -hmm. nel terzo municipio di Roma non comunque c'è il numero 060606 e lì anche per chi non è eh, come dire, capace di farlo c'è un assistente un tutor che vi via da... fracchia 45 ah, via fracchia 45 perfetto domani mattina a che ora più o meno è nel pomeriggio, nel pomeriggio. alle 5 mi pare ah, eh. 4 Perfetto. e mezza 4 e mezza eh. quindi alle okay. 16.30 e 30 via Fracchia 45 quindi... sì l'obiettivo eh. è che tutti possano diventare cittadini digitali eh perché certo, le è tecnologie sono uno strumento eh certo, quindi devono poterlo utilizzare poi uno quando ha capito come funziona poi no? lo fa anche da solo e può insegnarlo poi anche ai genitori e agli altri amici perché poi è una sorta di, di tantame questo è fondamentale è bellissimo sì, abbiamo è fatto le anche film. degli accordi con l'agenzia per l'italia digitale che ci Portano fanno formazione gratuita, abbiamo fatto accordi con la Questura perché c'è tutta la parte dei di, di, del bullismo in rete, dei servizi da sicurezza in rete su cui ci aiutano, abbiamo fatto accordi con eh, il, la privacy, il garante della privacy perché la rete purtroppo a volte se uno pubblica cose che non dovrebbe e quindi ci aiutano anche loro a fare seminari in questa direzione. Qui. Vi è all'interno anche tanta prevenzione, eh certo, Quindi, sì, ecco, non soltanto il servizio che si dà al cittadino, ma vi è anche la prevenzione, come dire, il rispetto per far crescere i ragazzi, sì utilizzare internet, utilizzare i social network, però fare attenzione sempre nel rispetto delle regole certo. e del prossimo. I ragazzi che... sono bravissimi a utilizzare gli strumenti, ma spesso non hanno la consapevolezza dei rischi che corrono e questa gli, gli aiutiamo a capirlo ecco, per esempio non dare dati personali non dare foto, coordinate non foto, foto perché la foto io lo dico sempre la foto che voi date che vi fate oggi una foto con i tatuaggi con i piercing con quello che oggi è di moda è normale poi fra 10, 15, 20 anni quelle foto rimangono in rete eh sì. la vostra vita cambia chi vuole diventare un medico magistrato, avvocato, ingegnere, professore eccetera eccetera no, e poi vi ritrovate quelle fo foto che avete messo in rete che vi ritraggono eh, no, in però, atteggiamenti sì. che non sono eh, come dire, simpatici soprattutto perché poi le mode cambiano che cambiate anche voi certo. la mentalità e certo. quindi oggi se avete 15 anni vi fate la foto con i tatuaggi e la mettete in rete poi fra dieci anni, fra Infatti. sette anni, otto anni andate all'università, chi vuole fare il medico, l'avvocato, l'ingegnere, il magistrato, il poliziotto eccetera quello eccetera. Quello che io dico sempre Con ai ragazzi, foto, ecco. quello che dico sempre è che si devono ricordare che internet è una piazza mondiale eterna. Perché quello che io dico adesso qui lo sentiamo in pochi, finisce lì. Lo metto in rete, lo sanno potenzialmente due miliardi di persone, soprattutto per sempre. per sempre. E questo è importante che lo sappiano perché adesso lo pubblico e non è un problema fra dieci anni chissà, chissà mi assumerà il mio datore di lavoro se ho pubblicato queste cose forse no perché poi ci vuole un attimo si va su internet e si vede no, il curriculum della persona con eh certo. facebook e le foto eccetera eh eccetera certo. poi e gli dicono sì adesso ci stiamo pensando poi faremo sapere per il posto eh di sì. lavoro eh, pur, purtroppo funziona così sicuramente tanti ragazzi con i tatuaggi, i piercing che sono persone eccezionali, però fate attenzione, no? dico fate attenzione soltanto, cioè, l'importante è che voi sappiate che poi queste foto rimangono, anche se poi vengono cancellate dal motore di ricerca, no? però queste foto qualcheduno le può scaricare e poi rimetterle in, in rete. Eh... Abbiamo già formato tra l'altro con questi seminari 340 persone, quindi cominciamo, ovviamente non sono tantissimi, gli romani sono molti di più, però si comincia, quindi anche con l'inaugurazione di domani, un servizio inizia dalla settimana successiva, ma ci si può prenotare e si comincia anche... Perché già in passato si era parlato di questi punti Roma Facile, due no? ci sono fatto, stati sì. già due punti che hanno avuto un grandissimo successo, prima di Natale sì? mi sembra, esatto. prima di Natale, due punti che hanno avuto un grande successo dove, dove tante persone, perché poi che succede? Che chi lo vede, chi lo frequenta, lo vive, poi lo racconta anche ai suoi amici, no? Lo racconta ai suoi amici e dice che è comunque un mezzo innovativo, è importante, sì, perché sì. poi c'è questa sorta di pubblicità tra, certo. tra stessi cittadini. Certo, queste fa... due biblioteche dove abbiamo iniziato sono state sperimentali, se vogliamo, perché certo. servivano a noi per capire che cosa davvero i cittadini potevano chiederci, magari noi proponevamo cose che loro invece non servivano, quindi abbiamo... Ascoltato, ci siamo, con, abbiamo concordato e capito insieme che cosa serve a Roma certo. e su questo stiamo lavorando dai successivi appunto. è importante che poi la politica e i cittadini no, ci sia insieme questa eh, collaborazione sì. insieme. per capire anche che cosa chiedono i cittadini certo. e quindi automaticamente la politica deve cercare di dare quel servizio certo. che è importante certo. ecco la prevenzione poi soprattutto con i, con i giovani questo è fondamentale perché certo. i giovani di oggi sono poi gli anziani di, di un domani quindi... ma infatti noi come amministrazione abbiamo fatto sia della trasparenza che dell'ascolto, della partecipazione, è una delle parole chiave su cui vogliamo intervenire. Per esempio c'è un bando europeo che chiedeva alle amministrazioni di partecipare su tre tematiche diverse non abbiamo scelto noi, abbiamo fatto scegliere i cittadini online, abbiamo messo online le tre possibilità sulle tre tematiche, i cittadini hanno votato e hanno scelto la tematica sulla mobilità, che era la tematica per cui, che i romani evidentemente sentivano con più pressione, con più importanza e su quello faremo un progetto che presentiamo alla Commissione Europea. Speriamo di vincerlo, questo purtroppo non lo possiamo garantire, però abbiamo fatto scegliere ai romani su che cosa volevano che noi lavorassimo. Ecco, poi ricordiamoci che quando parliamo di Roma parliamo di una città che è complicata, complicata per la sua storia, complicata per il suo passato, complicata per come è stata amministrata in passato, diciamolo francamente. Oggi la città di Roma è una città bella, straordinaria, perché il suo Fantastico. fascino rimane, è fantastica, bellissima, è sempre la più bella al mondo, nonostante sia stata ferita, nonostante sia stata picchiata, nonostante sia stata, come dire anche offesa più di una volta <coughs> Roma rimane comunque Roma ma come è... diceva lei prima giustamente c'è bisogno di tutti, tutti noi Dobbiamo, tutti, ognuno tutti, ci tutti, deve tutti, mettere tutti, il suo tutti, pezzo tutti. Una, a, sua... a me piacerebbe proprio una politica tutta unita, cioè eh sì. destra e sinistra Movimento 5 Stelle, tutti uniti per il bene comune, per cercare Cittadini, di imprese, tutti a livello nazionale eh, sarebbe il mio sogno, qui non è più un problema di ideologie, qui è un problema di fare le cose, farle con serietà e, ma tutti insieme dove, dove si può fare senza come dire voli pindarici no? quei voli pindarici che poi non sono possibili certo, da, da attuare certo. tutti insieme certo. si potrebbe eh, ci sono Ma la stessa che agenda digitale di cui parliamo l'abbiamo fatta in maniera partecipata nel senso che noi abbiamo scritto un pezzo poi l'abbiamo discusso con i municipi i consiglieri, le associazioni di persona, poi l'abbiamo messa online in maniera che chiunque per un mese potesse dire la sua, correggere, aggiungere pro, proporre le abbiamo ascoltate e recepite inserite in una Agenda Digitale che è stata condivisa a questo certo. punto, in maniera partecipata, poi crediamo così tanto alla collaborazione che a partire da ottobre abbiamo fatto una cosa che abbiamo chiamato, mettiamo in comune l'innovazione, abbiamo chiamato i, gli innovatori di tutta Italia, i comuni e gli assessori all'innovazione di tutta Italia, c'erano 11 milioni di italiani rappresentati, quindi era un stato un bel successo da lì è piaciuta a tutti ed erano appunto come diceva lei bianchi rossi verdi di tutti i colori di tutti i colori si può, fare, si, si può fare, fare si può fare, fare si deve fare e si può sono fare. venuti e è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di farla diventare un'attività permanente e itinerante per cui ne abbiamo fatta poi un'altra a bologna un'altra a reggio calabria la prossima la facciamo di nuovo qui a roma il 20 di marzo e sarà su SPID, quindi il sistema pubblico di identità okay. digitale e sulla casa digitale del cittadino che è il punto dove il cittadino dovrebbe Dovrà poter avere una propria pagina online in cui trova tutto di se stesso. Le informazioni. Quando gli scade la carta d'identità, pagare la multa, tutto di se stesso in una, nella bello. sua casa digitale. Che ecco. bello. Ecco, e que questa è, è questa è, è la politica che poi si avvicina al cittadino. Io ricordo sempre che soltanto, pensate, prendiamo il, un municipio, quello di Ostia è più grande di Firenze forse certo. tanti non lo sanno un po' meno come territorio forse ma come, come abitanti no no come abitanti no come ma territorio come, come territorio enorme è più Roma, grande di Firenze Roma il territorio di Roma per esempio è Roma è più grande volte di Milano è 11 eh. volte quello di Parigi quello di Parigi come territorio, territor non parliamo di abitanti. Enorme, certo. enorme. Come abitanti ci supera Berlino, ci, ci supera, supera Londra, Londra e poi basta. Londra. Forse anche Berlino. Berlino, forse anche Berlino. In Europa, Però noi abbiamo un grandissimo territorio che è molto esteso, no? fuori dal grande raccordo anulare si è certo. arrivato. quello che dico sempre quando vado Romani. in giro e parlo dei nostri 15 municipi: un municipio è Venezia, un municipio è Bari, un municipio è Reggio Calabria, un municipio è Parma sono enormi, cioè sono tutte grandi città di cui alcune città metropolitane certo. e noi ne abbiamo 15 nello stesso però territorio però questo sistema digitale, questa agenda digitale, questo servizio dei punti Roma Facile secondo me è come dire l'uovo di Colombo perché certo. e, e, si sta cambiando e, e si passa attraverso no, una stanza dove da quella stanza puoi accedere a, a tantissimi servizi mm. e metterli in rete, già il fatto di sapere tutto ciò che fa un'amministrazione in rete è importantissimo se poi addirittura tramite la rete, io ricordo sempre che bisogna essere registrati, è normale, certo. quindi avrete un vostro PIN, avrete, avrete, cioè i vostri Ci dati sono un riservati, un nome utente un con, una una utente, password, con la password, eccetera, eccetera, e, e da lì eh, potete accedere a, a tutto, ma soprattutto poi come certo. dire, avere, avere, avere dei servizi importanti. Quindi... Un'altra cosa importante che credo, eh, che a me, io sono convinta sia importante avere fatto, è quello che abbiamo chiamato Open ABC, dove open vuol dire aperto. La mia agenda è aperta, la mia agenda è online. Chiunque sa dove sono, che cosa sto facendo, con chi, chi sto incontrando e perché. E' trasparenza, io non lo faccio per me, lo faccio per la, mini, per la giusto, città, ma quindi giusto, devono sapere i cittadini giusto, dove sono. È giusto. Poi abbiamo fatto open bilanci, che cosa significa? Abbiamo messo online i bilanci degli ultimi dieci anni, quindi Veltroni 1, Veltroni 2, Marino, Alemanno. E uno, è uno guarda un attimo, e si fa... rende conto. Non solo i dati che sono a volte complessi da capire, perché un bilancio eh, è chiaro, difficile, è ma sono dei grafici, per cui uno ci clicca sopra e vede che l'amministrazione Alemanno ha speso di più o di meno dell'amministrazione Marino su quella voce di spesa. Gli ultimi dieci anni ovviamente da qui in avanti anche i nostri, quindi potranno anche confrontare è chi chiaro. ha fatto di più, chi ha fatto di meno, chi ha fatto meglio. Chi aveva più soldi, chi ne aveva meno, perché poi bisogna guardare anche quello Purtroppo che uno aveva bisogna, in casa, <ride> eh? bisogna partire eh, anche Bisogna da dare ricerca. anche dei giudizi con quello eh sì. che uno è in cassa, se uno eh vi invita sì. a casa sua, vi presentate a casa sua, andate a casa sua, a cena, siete in dieci, eh, quello che ha in cucina... È, eh, ma... Si è mangiato male, non c'era, ho capito. Questo eh. c'era. ecco. E se divide. poi vi invita eh. una persona che comunque ha i soldi, è ricco e ha tutto quanto e avete mangiato male e quindi sapete che comunque la persona aveva gli alimenti, il cibo, eccetera, eccetera. E, e ha cucinato male, ha cucinato male. Però o se man ha man eh? mangiato anche. tutto lui o ha cucinato male. <ride> Decidete voi. Però ci piace anche <ride> allargarci e fare riavere a Roma il suo ruolo che ha a livello nazionale certo. e anche internazionale. Abbiamo fatto di recente un accordo con Barcellona su questo perché Barcellona è una delle città più smart, davvero più, più intelligenti se possiamo dirlo, d'Europa e non solo. Abbiamo fatto un accordo quadro in cui noi forniremo le nostre di competenze loro le loro e lavoreremo insieme per fare prima e meglio. Perché no? Ci dobbiamo fermare, io ringrazio l'assessora Roma, Roma Semplice, perché poi questa Roma Semplice avete messo, l'assessora Roma Semplice, proprio per semplificare il tutto. Quindi. Perché la vita dovrebbe essere un po' più semplice, più semplice. le tecnologie semplice. possono complicarla ma possono anche semplificarla, Ebbene. quello che vorremmo fare è semplificarla. Semplificarla, <ride> grazie all'assessora Flavia grazie Marzano al Comune di Roma che è stata con noi, tra poco si tornerà a parlare di calcio di Lazio, io vi aspetto... Eh, domani, domani avremo un altro ospite sempre a partire dalle 13.30 domani parleremo di ambiente parleremo di parchi, parleremo dei cinghiali, cinghiali che... Che, che, che scendono nelle strade, ma non è soltanto a Roma, eh? anche, anche in altri posti, perché? perché negli anni questi cinghiali si sono riprodotti, riprodotti, riprodotti, riprodotti e oggi eh, vediamo che cosa, che cosa accade. Domani avremo il eh, presidente di, di, dei parchi di Roma, il commissario di Roma, di Roma, sì, dei parchi di Roma, ho detto bene, che poi tra l'altro è stato anche il presidente di dell'Ecambiente, eh, Maurizio Gubbiotti grazie da Marco Fabriani, a domani